Questo, ecco, è fondamentale. Cosa avete fatto voi? Cosa eh, proponete di fare? Far, compre... è qui che si costruisce il sapere. Ehm, istruire significa darti nozioni e ci fermiamo lì. Mm -hmm. e lo certo. scienziato ottiene dei risultati mm. perché oltre alle nozioni che sa, sperimenta, no?